Salve a tutti ragazzi, qui è S2004 e come potete vedere siamo nella nuova versione di Minecraft Io sono sempre su Minecraft e, e sono sempre sulla mia vanilla e come potete vedere è molto buggato yeah. Io non so che cos'è questo bug ma spero che si risolva e non viene più giorno è da mezz'ora che sta così Qui che sono qui che aspetto che venga giorno, non viene giorno. In più non spawnano i mob, quindi non so se capita solo a me. Ok. I mob spawnano, però a me prima non stavano spawnando. Quindi boh. Non so. Vabbè, comunque... Mh. Perché spawnano solo ragni, non ci sono... Okay. Come dico qualcosa devono subito spawnare. Okay. Se voi mi stanno sparando <ride> Perché sono Andiamo ad uccidere l'enderman Ok Come mai lo scheletro non mi fa male Uccidi, muori Come mai shot tutti Ciotto tutti. Ma che sono overpower. Sono P. Ma che figo. Ok, decisamente questa versione è buggata. E non so cosa dire. Cosa ci possiamo fare. Adesso non so, proverò a riavviare Minecraft. Forse non so se siamo in una giungla, magari se esco fuori dalla giungla va tutto. Via E a quanto pare sembra che vada meglio. Non ci sono più i bug che avevamo visto prima. E boh. A me sembra ancora che le cose le sciolto. Beh, credo proprio sia un errore. Non so cosa dire e in più ho scoperto che non prendo danno e poi alla fine è venuto giorno. Adesso vi faccio vedere che non prendo danno però poi non so quando solo eh, danno dalle pozioni. Me ne ero già accorto in un altro mondo. Ehm... Non so perché, perché di questa cosa. Probabilmente sarà Minecraft, non so, proverò ad aggiornare il gioco, magari risolvono questo bug. Eh, però mi dà fastidio. Ehm, se voi sapete come risolvere questo bug, poi potete anche dirmelo perché mi dà molto fastidio. E sapere come risolverlo non potrebbe piacere molto e del resto è tutto normale mm, dall'ultima volta non ho fatto praticamente niente ho solo aspettato che venisse la notte ho fatto un po' di cose in casa ma niente di che Se nel frattempo continuiamo a raccoglierci questa cosa questo è legno così proviamo a farci una bella casetta e iniziare già bene um, Vediamo quanto legno. Allora ragazzi sono <coughs> tornata a casa nostra e il bug che vi stavo dicendo prima eh, non dipende da, dalla giungla ma al fatto che è notte. Non so, credo sia un bug causato dai filtri del gioco Per quando vi è notte Devi vedere in un altro modo Perché tipo Ci devono essere le ombre Quindi credo ci siano dei filtri per farti vedere le ombre E questi filtri non funzioneranno nella 1.13 Dovranno aggiornarli E spero non ci sia questo bug Perché è brutto Stavo scegliendo una zona per fare la mia casa Allora ho raccolto questo di legna Ma E' ehm, più di 64 ma l'ho preso perché ho buttato giù un intero albero Allora, dove potrei farla? Questa è esplose un bel po' di creeper Potrei farla qui che è un po' pianeggiante e buttare giù quest'albero ok allora facciamolo subito allora ragazzi stavo pensando di fare allora ho liberato l'aria nel frattempo e stavo pensando di fare una piccola casetta che però poi diventa grande dentro che fuori sembra piccola ma poi dentro è grande. Credo che la svilupperò un, un po' sottoterra. Facciamo tipo una specie di cantina. Eh, voi che ne pensate? Va bene di fare una specie di cantina. Salve a tutti ragazzi. Allora, è passato un po' di tempo. Ho ancora registrata adesso vi farò vedere come è uscita la casa ma prima allora come sono fatto un po di armatura perché sono andato in miniera Più ho fatto una miniera e sono molto sfigato perché ho trovato qui ma perché qui c'era un buco ma sono stato fortunato anche perché così adesso ho una scala per salire Questa montagna tutte le volte non devo sempre fare questa E poi ho continuato di qua allora E lì non ho trovato un toppo Ma state tranquilli che eh, Lì Non ve la faccio vedere perché tanto è noiosa Poi qui ho fatto un, tutto un, uno steccato Forse starete iniziando a vedere la casa Vedete finita così E qui c'è un ragno che ci sta dando fastidio Quindi vattene e finita così. Non so se vi piace, a me piace molto. Anche con le scale. Ok. Anche con le scale, le botole, tutto mi piace. Ma... Strani bug della 1.13. Mm. Vabbè. Comunque lo sta vi stavo facendo vedere questo. Qui all'entrata uno scalino qui tutto con questa decorazione poi uno stendardo che poi con la mappa potremo mappare e ce lo farà vedere e poi qua due casse che questa non, non è ancora piena ma questa qui la sto iniziando a riempire c'è già di tutto qui due, due cose due c'è due fornaci Due crafting con la cannella sopra, tra virgolette, perché sarebbe una torcia. Poi sotto i letti la diorite, anche qui, e anche lì, qua sotto. E anche sotto i letti. E anche qua sotto, ma non si vede. Poi a fare tipo una decorazione a, a piuma, senza la, questo pezzettino qui. Non so neanche come dirlo, diciamo una T corta c'è la creta, c'è questa che adesso non mi viene in mente come si chiama aspetta che magari ce l'ho scritto qui, no non mi viene mai in mente questo come si chiama, mi sembra concrete qualcosa terracotta smaltata di giallo ma comunque l'ho messa totalmente a caso quindi non sono stata a fare una decorazione e qui ho messo il legno di giungla Perché continua a aprire sta cassa eh Che cavolo vuoi da me tu E qui ho messo la pedana a pressione della 1.13 Sta venendo notte quindi direi di andare a dormire Il letto è troppo distante Va bene Non mi interessa molto Ok Pioggia Sparisci che mago che sono Zombie sparisci Che mago che sono Ok, tralasciando queste cose stupide Che poi tra l'altro lo zombie non prendeva danno ed era al sole boh. Allora, stavo pensando di coprire questi buchi E credo che lo farò Quindi adesso lo faccio Ma prima devo prendere Naturalmente il, la terra che ne ho pochissimo fantastico allora ragazzi come potete vedere qua si può vedere la casa come è venuta con questo bellissimo tra virgolette sfondo vi concludo il video e... ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi!